Sono un archeologo e sono un agnostico e mi interessa i monumenti dell'epoca romana. Ora, ci sono due monumenti che mi hanno molto incuriosito eh, che si datano, diciamo, fra Augusto e Nerone. Una è la casa di Pietro, l'apostolo di Gesù, a Cafarnao, in Galilea e quindi in Palestina. E l'altra è la tomba, dello stesso Pietro, che è stata rinvenuta sotto la basilica di San Pietro in scavi degli anni 40 e 50. A partire da questo, questi due monumenti mi è venuto poi di fare una riflessione più generale su questa figura che ha dei connotati storici, appunto questo pescatore del, del lago, sul lago della Galilea che ha ospitato nella sua casa Gesù, che è stato l'uomo più importante, il seguace più importante di Gesù, il primo apostolo chiamato, e l'apostolo a cui Gesù avrebbe in qualche modo affidato poi eh, la sua chiesa. Eh, ne esce una figura molto diversa da quella della Vulgata, cioè di Pietro come primo papa, per cui vi sarebbe una specie di continuità fino al papato attuale. Tutto ciò non corrisponde a verità storica, Pietro non aveva nessun potere assoluto come quello dei papi, non è probabilmente mai stato vescovo di Roma né papa, eh, e quindi è una figura completamente diversa, una figura che discuteva con gli altri apostoli, gli altri seguaci, che litigava per esempio con Paolo e che però ha svolto una funzione di ricomposizione delle varie correnti che si erano venute a creare nel cristianesimo di allora diciamo quella più di sinistra di San Paolo di carattere più cosmopolita e quella di Giacomo il fratello di Gesù che comandava la chiesa di Gerusalemme in questa posizione intermedia lui ha svolto una funzione e poi essendo morto a Roma è chiaro che il Vescovo di Roma è per certi aspetti è, se non l'erede però l'autorità diciamo del luogo che conserva le reliquie di Pietro e di Paolo perché entrambi sarebbero morti nelle persecuzioni di Nerone intorno all'anno 64 d.C. tutto ciò ha a che vedere con l'oggi perché la crisi del Ministero Petrino che si è manifestato con il Papa che ha lasciato la sua carica e il nuovo Papa, che non si chiama più Papa, ma ritorna all'antico titolo di Vescovo di Roma, Francesco, a cui il libro è dedicato, è può trovare in questo libro forse lo spirito, secondo me, a cui la Chiesa dovrebbe ritornare, cioè lo spirito originario che non aveva nessun potere assoluto, in cui non c'era l'obbedienza assoluta, insomma tutte quelle superfettazioni che me dal Medioevo in poi hanno alterato la figura di Pietro e la figura del Ministero Petrino.